Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia nel breve video di oggi vedremo un argomento molto carino molto breve e molto facile come fare un fotoritocco con un programma in pratica disponibile online, gratuito all'interno del browser internet senza avere un programma specifico, professionale quindi un fotoritocco che tutti possono fare, noi abbiamo preso questa foto, vedete, questa fu molto famosa queste due ragazze, queste atlete si facevano un selfie e dietro passò alla regina, questo viene definito in inglese photobombing, cioè praticamente passare dietro mentre qualcuno fa la foto, viene chiamato photobombing, a noi a questa attività l'abbiamo chiamata praticamente rimozione del photobombing noi utilizzeremo questo programma per togliere velocemente la regina da dietro e lasciare soltanto le due ragazze abbiamo scelto questo sito si chiama Pixlr, è gratuito, è libero, è praticamente un editor di immagini online. La versione X è quella un pochino più per principianti e quella E è quella expert. Noi utilizzeremo la versione X, questa qua è proprio più semplice. È un sito web, pixlr.com, ci si può andare gratuitamente. Quello che si deve fare è semplicemente sì, e clicca il pulsante apri immagine, poi si trova la propria foto, noi abbiamo photobombing.jpg L'apriamo e adesso quello che noi vogliamo fare, vedete qui a sinistra c'è la barra degli strumenti, molto semplice, Richiamo un pochino quella di Dimpo, il programma gratuito che c'è in, in Linux. Noi vogliamo rimuovere la regina, quindi noi dobbiamo prendere uno scacchetto della rete e clonarlo tante volte in maniera tale da rimuovere tutte queste persone dietro. Si usa vedete, lo strumento ritocco, si clicca qui e si usa lo strumento all'interno del settore ritocca, c'è cioè il timbro clone allora noi dobbiamo prendere in pratica uno scacchetto e riclonarla per questo che si chiama clone l'abbiamo allora, fatto noi delle prove prima abbiamo visto per esempio che la morbidezza cioè quanto è, è, è sfumato no? noi l'abbiamo messa al 15% e ci andava bene e la dimensione dello strumento noi l'abbiamo messa verso l'80% che è la dimensione in pratica dello scacco ecco mettiamo l'83%. che cosa significa noi se clicchiamo per esempio fonte dobbiamo vedere che la dimensione dello scacco che prendiamo deve essere idonea altrimenti non viene un fotoritocco, lo facciamo subito è più facile farlo che a dirlo quindi si clicca fonte, si, si clicca qui, no? fotoritocco, poi si clicca il timbro clone poi abbiamo messo 83 a 83 la dimensione e abbiamo messo a 15 la morbidezza in realtà sarebbe trasparenza ma comunque morbidezza lo chiamano si clicca fonte e gli si dice guarda questa sarà la mia fonte va bene? vediamo 83 è un po' piccolo, quindi facciamo così, aumentiamolo, vediamo, deve, deve occupare lo spazio praticamente di uno scacco, vediamo così, eccolo, prendiamolo così, fonte, clicchiamo fonte e diciamo ora questo scacco è la mia fonte e adesso vedete che lui è andato in dipingi, noi adesso tentiamo di cancellare queste persone qua, vediamo la morbidezza è al 15%, forse ci sembra un pochino bassa. Vedete, eh? facciamolo un pochino più duro, più duro, questa cosa qui. Facciamolo al, all'80%, no, facciamolo ancora più basso, facciamolo al 5%. E riproviamo, vediamo, riduciamo fin quando ci ha rialzato, la, ci ha ringrandito la dimensione dello strumento, non è molto coerente eh, questo. Allora, va bene così, l'abbiamo messo al 70%. Gradi. Mano a mano che si fa lo zoom si perde... La, praticamente il settaggio preso pre, allora cl clicchiamo fonte, clicchiamo qua, l'abbiamo preso e tentiamo di dipingere, vedete noi che cosa stiamo facendo, stiamo tentando quando non ci prendiamo facciamo a nulla di mettere degli scacchi che un pochino ritornino, vedete con la rete, stiamo facendo un, un fotoritocco ovviamente amatoriale, non professionale, fino adesso non è venuto così male, facciamo fonte e prendiamo questo scacco qua. E adesso è andato in dipingi e quindi noi che cosa facciamo prendiamo e tentando di replicare la struttura della rete meglio che possiamo stiamo cliccando vedete per replicare gli scacchi adesso prendiamo ogni volta noi cambiamo perché il colore e le sfumature sono diverse quindi fonte e prendiamo questo scacco qua e vedete che noi stiamo eliminando le persone dietro tentando di replicare un pochino la struttura della rete non siamo precisissimi Continuiamo a demolire, poverina, la regina e vediamo che cosa viene fuori, se ci stiamo un pochino prendendo. Vedete, deve essere credibile, ma fino a un certo punto non è che questo qua è venuto proprio male, facciamo a nulla. Continuiamo a fare qua, vediamo se viene. Eccolo qua. Noi se adesso ci allontaniamo un pochino, vediamo che la regina l'abbiamo un pochino rimossa replicando la struttura della rete, questo ovviamente è un fotoritocco non, non professionale, quindi abbiamo tolto il fotobombing della regina. Allora, per confondere un pochino l'idea, quello che possiamo fare è aggiungere elemento, andiamo su cornici e poi ci mettiamo, non lo so, nei cornici, vediamo floreali e tentiamo di trovare qualcosa che aggiunga dei fiori a sinistra, così per confonderci, vedete? È venuto così. Quindi abbiamo fatto... Abbiamo aggiunto, rimettiamolo che cosa bisogna fare per metterlo add, ecco così, l'abbiamo aggiunto, quindi chiudiamo lo strumento e vedete che noi abbiamo tolto la regina da dietro e abbiamo messo questi fiori un pochino per confondere. A questo punto, dopo che una ha utilizzato, no? ricordiamoci, lo strumento ritocca, no? Praticamente, e poi abbiamo usato clone e abbiamo clonato i, gli scacchi della rete, adesso possiamo fare salva. E praticamente noi lo chiamiamo non so test punto facciamo punto png va. e lo scarichiamo scarica vedete che ce l'ha scaricato adesso noi vediamo la differenza tra quello originale dove c'era il fotobombing della regina e quello dopo vedete diciamo siamo riusciti a salvare un selfie il quale era stato un pochino rovinato dalla presenza dietro della regina. Vedete la differenza? Qui c'era la regina con tutte le persone, qui c'è semplicemente la rete del campo, queste erano le atlete. In una qualche maniera non professionale, diciamo però qualcosa è venuto. Bene, grazie a tutti per aver visto questo video fino alla fine. Spero vi sia stato utile al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.